Ciao sono Marco e stavo ricordando durante questa passeggiata un film che è uscito quando io ero ragazzo, quindi parliamo veramente di tanto tanto tempo fa, si chiamava Dolce e Selvaggio e questo film faceva vedere le varie contrapposizioni della natura di quanto fosse dolce e selvaggia allo stesso tempo. Ecco questo è un dato di fatto, così è la natura, prova a pensarci, tu sei un vincitore, o, una vincitrice, ovviamente. Io parlo maschile solo per convenzione. Perché hai prevalso da subito su milioni di spermatozoi. Se è arrivato, arrivata per primo o prima. E tutti gli altri, che fine hanno fatto, sono morti. Ma questo ti ha concesso di diventare il miracolo che sei oggi. Ora. È vero che ci sono tante cose che possono essere cruente dure perché così è la natura ma ci sono anche tante cose che grazie a questa crudeltà si rivelano miracolose dolcissime fantastiche e meravigliose come la grandezza e la bellezza dell'essere umano per esempio tanto per dirne una quindi a volte noi ci guardiamo intorno e vediamo delle cose che sono veramente dure ma tutto fa parte di un gioco globale, fa parte di un quadro più ampio e più difficile a volte da osservare per quanto è ampio, però è così. Il miracolo spesso richiede anche del sacrificio, del dolore, questo è vero. Quindi questo per dirti che sei un miracolo della natura e per ringraziare la natura devi continuare a manifestare questo miracolo, devi continuare a comportarti come tale e comportarti come tale significa vincere e continuare a vincere sempre. Lo devi alla natura e lo devi a tutti, a tutti quanti, a tutte le persone in generale perché la vita è dolce e selvaggia e tu devi pagare quel selvaggio attraverso una dolcezza estrema, una dolcezza infinita perché questo è il ringraziamento che noi possiamo fare alla natura che ci ha concesso di diventare miracolo di diventare quel che siamo, questa meraviglia che siamo attraverso il sacrificio di tante altre cose spero di averti portato a delle riflessioni con questo mio pensiero senza che tu pensi che io possa essere diventato troppo filosofo non lo sono, sono un umile peccatore come tutti quanti forse anche di più e continuo la mia passeggiata in questo panorama che veramente è fantastico non posso fartelo vedere perché c'è il sole contro e ti saluto con un abbraccio ciao